circa il 40% di acqua in volume che c'è quel colore adesso devo mescolare però è venerdì 28 aprile e sto iniziando la mia giornata Sono le 7 e 23 Io la mattina mi sveglio abbastanza presto O meglio l'una mi sveglia molto presto Diciamo che lei incomincia a correre sul letto Verso le 6 Poi la ignoro Però alle 6 e mezza viene lì, mi fa un po' calduccio Mi sta sulle gambe, mi sta sulla schiena E ci svegliamo insieme Quindi più o meno mi sveglio tra le 6 e mezza e le 7 non ho lezione, non ho niente da fare. Mi piace svegliarmi presto, soprattutto adesso che si sta andando verso l'estate e alle 7 c'è già luce bella, bianca, piena. E a me piace tantissimo. Mi piace iniziare la giornata presto perché mi fa sentire come sei tutto il giorno per fare le cose e compiere e conquistare il mondo. Sì, questa, questa è mi sveglio per conquistare il mondo, sappiatelo. Adesso sono in procinto di fare colazione Non so come sto riuscendo a parlare con tutto questo benedio davanti Questa è la mia colazione che mi vedete su Instagram ogni mattina Ed è porridge fatto con avena senza glutine di MyProtein Yogurt greco, io compro lo Skir all'IDOL. Lidl poi sopra c'è tutta una granella di semi di lino, canapa, ci sono delle mandorle, polline d'api, cagli di cioccolato. Poi sopra ci metto della frutta, in questo caso ho dei kiwi e dei mirtilli sul gelato e sono in preparazione della mia salsina al cioccolato. È in the making, quindi mentre vi dico la mescolo. Allora in questo periodo ho appena finito le lezioni, quindi sono ufficialmente in periodo esami, infatti l'8 maggio ho il mio primo esame. Diciamo che adesso le mie giornate sono nuovamente cambiate, non ho più la routine di andare a lezione o comunque di eh, uscire la mattina a un determinato orario, ma mi giostro io i miei orari tra studio, palestra e amici. Questa mattina mi vedo con il mio gruppo di studi perché dobbiamo lavorare su un progetto E poi verso le 11 e un quarto arriva Jimmy Quindi anche questo weekend lo passo con Jimmy perché poi non ci vediamo per un bel po' di tempo Causa esami, causa un suo viaggio di un suo amico per la laurea e tutto Quindi niente, vi porto con me in questa giornata E... Vado. Una posizione normale da cogliere mm? ragazzi qui abbiamo un problema alla Selunga non c'è lo gnocchetto sardo della Garofalo io faccio un appello alla Garofalo e alla Selunga di portare in Selunga lo gnocchetto sardo è una tragedia che comunque questo prezzo per una pasta senza glutine, mezzo chilo, è pazzesco. Una cosa schifosa. E infatti la barilla ne dà boh. Mi sembra giusto, se fai il tuo comodo, vero? Tanto il sacchetto la spesa lo porto io. Vabbè, problema. devi fare un po' di allenamento, no? Certo, cioè, certo. Ma mai stai <ride> finendo. È pesante? No! no, no. <ride> è arrivato Jimmy! E i bacini della Silvia! Siamo andati a fare la spesa perché il mio frigo era vuoto. Quindi quando Jimmy ha visto il frigo ho detto, ah! Vuoto! <ride> no, no, è stata bella la domanda oggi, appena sono arrivato. Cosa vuoi per pranzo? Io tanto ormai so come funziona, vado, apro il frigo e... Bellissima sorpresa, c'era niente, cosa mangiamo? Boh, cos'hai? <ride> sì, nel frigo c'era niente. Ci siamo un po' arrangiati, ma adesso andiamo a fare la spesa e Jimmy domani vi farà una ricetta pazzesca che filmerò e ci sarà Jimmy Chef a mostrarvela. Niente, raccontaci la spesa, su. Aggiunga. Aggiore. Abbiamo preso del prosciutto cotto per la ricetta segreta di domani di Jimmy Poi Sto segreto come me lo spieghi perché Io non ci vedo niente di particolare. Ma Qui ho preso la passata di pomodoro Della Mutti e questa ha Il basilico dentro Ingredienti fantastici, pomodoro, sale, basilico Va Fammela vedere, fammela vedere. <ride> Qui abbiamo la Mutti Yeah Yeah Hey, Dopo abbiamo i Kellogg's extra Madonna non sono costati niente sì, cioè, ne, Neresia, neresia, neresia Fiocchi d'avena, zucchero, olio di palma non... Ok, nevermind No, sono buoni, penso poi, non mozzarella. So, ah, non sono genuini. Questo non vuol dire che non siano buoni. No, Come se. Dio, buono, non possono questo, non essere buoni. Questo quindi. è. zucchero, sale di palma. Appunto, è quello, coro... che dico, è quello che dico io. Sei una non razzista. Sei, alimentarmente parlando, una razzista. No, io dico che sono buonissimi. Non sono sani. Non oh, sono buoni. appunto, è appunto. Cioè, non che possono io... non essere buoni. Cioccolato, nocciole. Zucchero, cioè, ovvio. Guarda che sono quelle cose che a te fanno schifo in tutti i sensi, non quindi... Non è, no, non è che Ipocrita! Yeah, yeah. Poi, mozzarelle. Bye. Prendo sempre questo pacco, sono quattro mozzarelle da 100 grammi, mozzarelle normalissime, non senza grassi o light, mm. normali. Ma domanda, al di là di tutto, ma sono buone? Queste sì. <ride> Poi, come frutta, una mela verde di Jimmy che prende una ho capito ci sto due giorni due colazioni poi delle banane e queste le trovate nell'angolino più nascosto della Selunga nascondono quelle quasi mature e che sono anche a tipo meno di un euro queste sono 95 centesimi le nascondono sotto devi cercarle dovete cercarle però costano tipo un euro in meno al chilo rispetto a quelle che ti espongono lì in bella vista e tipo comprate Quindi queste sono andate a pescarle uh -huh. in fuoco Di pressione fu fu sulle banane E fu così che dentro furono tutte marce vabbè, <ride> eh, <beh, beh>, <ride> Le banane a meno possono un... essere. Le di... famosissime di banane a meno di un euro Come altro frutto perché l'avocado è un frutto Parlo mm. di dire una cazzata ecco. Comunque mm. l'avocado Minchia No sì che è una verdura poi i pomodori, che forse anche questi sono un frutto, ma non lo so. Come per, verdura, sicuramente. Per me, ver per me è verdura. E non lo so, ci sono delle diattive zucchine, due, perché Jimmy mi, servono, le zucchine. mi servono solo per stasera. Perché mi spiego. Ho detto che avevo le zucchine a casa, lui fa un ne prendo due. Perché costa un po'. Dopo va a finire. Che io ti finisco le tue zucchine, e durante la settimana mi chiami, oh, le zucchine. Non ho le zucchine. Sì, vabbè, vabbè. poi sì. Il, parmi il parmigiano reggiano a fettine. Sempre per la ricetta segreta di Jimmy. <ride> quindi la mettiamo sopra il tutto: ricetta come? Segreta. Sì. Poi delle uova. E poi il macinato per la cena di stasera. Questa non è per la tua ricetta segreta. Quindi adesso prepariamo la cena. Come ha finito? No! No! Ciao, ciao! Io mi faccio ma, un ma, scuse, lo shampoo? Il libro in omaggio? Questo è il libro in omaggio che ti dà lunga: si chiama Da Noi, ed è tipo un libro. Questi sono due, vabbè, insomma. Solitamente è un libro di ricette che va mensile, te lo regalano se tu fai la carta fidati, ed è pieno di ricette. Sì, Sono bianco. molto interessanti. Saranno tutte ricette col glutine. No, invece c'è anche <ride> una sezione senza glutine. Oh, ma dai! E comunque puoi ricercare qualunque ricetta. Eh. Non ti oh, No Tipo, spesso mi chiedete come faccio a inventarmi quelle, quelle ricette che mi invento. E, mm, le spesso... rubo. Sì, le rubo. Cioè, spesso <ride> apro dei libri. E poi le modifico in base a quegli ingredienti che ho io a casa, in base a quello che mi piace di più, eccetera. Basta. Adesso possiamo mangiare. Luna, dov'è il pollo? Luna? Pollo. Pollo, pollo, pollo, pollo, fuoco, fuoco, fuoco. Ma abbiamo il segreto? No. Dai. Ciao Luna. Ah, ti sgraffi, eh. Vuoi oh, le caccole? Luna, che vuoi per cena? C'è tutto forché pollo. Ecco, e lei va sul mio cotto. Eh, sto... Mm, mm. Non dire parolacce, Jim, non dire mm. Buona, buona plastica delle mozzarelli Madonna, ma è buona, vero? <ride> non ti nascondere dietro. Non fare la timidona. E dai. Ma cosa non sei eh, tu? Luna scappa, scappa Luna, scappa Luna, che sei in tempo, scappa, scappa! Ma lo sai che la mamma l'altro giorno, cioè Luna ha fatto un verso strano e la mamma fa Ha parlato! <ride> <ride> Ma c'è cioè, mamma è un gatto, non può parlare No no, ha parlato, te lo giuro! No mamma, prego adesso, geriatrico non così presto Contempliamo la Motti La Motti? Facciamo lettera a Paolo Gentiloni. Ci mancherà il è motivato dal fatto che questa dimostrazione no. Una breve vacanza restando in Italia. da erano ora sono spiegati Bella! Nella cavo della casa culturale c'è ora anche. Di warhol Ero di mafia capitale. Tutto costato da del patrimonio, dell'ex narra. I carabinieri stanno troveri... Riportato in patria, Fatto tutte e tre volte sì, sì. belle, Madonna no, dolce. L'hamburger di Jimmy, il riso col macinato per me e il pollo di Luna. Come una bella famiglia ora. No. I banish, i banish, i una parola. banish. con la G Luna, stai amministrando? Tutto a posto? Buongiorno. Allora, oggi provo a fare io una ricettina <ride> Che è la schiacciata di patate Già fatta l'altra volta, venne benissimo era... l'ho mangiata tutta io e insomma era una bella tosta l'altra volta. Devi dire gli ingredienti. Quindi oggi abbiamo deciso di usare 300 grammi di patate bollite e come vedete ora invece le spappoliamo con la forchetta. Qui Poi abbiamo 70-75 grammi di farina di riso, un uovo, pepe, sale le famosissime sottilette della PAMMA eh, <ride> e eh, vabbè, eh, ok, il, um, il cotto il latte se non si tritano bene le patate può servire ma in questo momento non mi serve a niente Quindi, io ne uso poco di pepe perché a me non è che piaccia più di tanto però saporisce quindi e l'uovo con che stile lo <ride> Comunque, il sale dovevi metterlo così. S <ride> Siamo sempre in tempo a farlo, non abbiamo messo fuoco. <ride> Chi, ti hai fatto un casino? Eh no, mi hanno spiegato che praticamente che è certo. il sale devi Ma Che scelgo? Prima scel cioè, eh, ti passa per il braccio, poi non so. L'igiene <ride> <ride> mm, sì. prima di tutto. Allora, il risultato dopo. Una breve mescolatura dovrebbe essere questo, ora facciamo la pagnottella. Allora andiamo a amalgamare il tutto, in modo da ottenere una bella pallina solida. Quindi è patate, farina e un uovo. Sì. Molto basic anche. Basic, poco costosa. Ingredienti eh, poveri dobbiamo, eh, dobbiamo I anche soliti a... commenti che si fanno no, certo, fatti di ingredienti poveri, no, ma un'ottima eh, resa, certo, certo. come i, le scene o i pranzi post feste come Natale Pasqua e vengono fuori queste maledettissime ricette Vabbè, del riutilizzo per riciclare gli avanzi, giustissimo. Eh? Che poi è giustissimo. Hai diviso il panetto in due. E adesso? Adesso lo stendiamo così da fare la base della schiacciata alle patate. E ora andiamo a mettere lo strato di sottilette. Quante a propria scelta? A me piace bella. Bella filante. Oh mai Luna prova a dirlo. Ah, sfigato, non sai parlare. Ecco no, magari questo non lo registrare e poi se no mi odiano solo perché ho freddo l'ora <ride> Già ieri che un po' la maltrattavi Madonna. Poverina cioè, qualcuno ha osato dire poverino? Cioè. Poverino Poverina osa non, non la fai mai giocare, meno male ci sono io Le cipolle Un po' di cipolle ci potrebbero star bene Ma non lo dite alla Silvia, non lo diciamo troppo ad alta voce e ora l'ingrediente principale prosciutto cotto. <ride> ecco, questo. Io personalmente ne consiglio due o tre quintali perché mm. è quello che. È, quello, che è, quello che è davvero. Ma poi riesce a chiuderla. Eh boh, Stando un po' troppo fuori dei bordi. No? Vediamo, vediamo, vediamo. Per ora sto così poi. Ho alzato i bordi per vedere di chiuderla bene. è Ti tipo una torta salata in padella. Sì. Uh. Eh... No, guarda serviva vi sì, È venuta molto mai dall'altra volta, credimi. Sì, forse anche perché è più piccola. Guarda ah, che bella. Che bella davvero, sì. Andiamo a girare. Cottura a fuoco basso per? Fuoco basso, per... Eh, che ne so Finché non è pronta <ride> Finché non è pronta, ottimo, <ride> giustissimo Senti quanto è buono Guarda che paninetto. va direttamente su Guarda no. quanto è buono sto paninetto e Lo vorresti, azione. eh? Lo vorresti, eh? Mm -hmm. Sì, sì, fai finta di nulla, fai finta di niente eh? Senti come... la ti, fermo un attimo Senti, com'è no! come buono. Non ti glielo fermo, guarda che apre la bocca e cerca di prendere. Guarda, ah, come buono. Ah, ti lecchi i baffi, mm. Jimmy. No. Luna, attaccalo. Attaccalo, se lo merita. Adesso va dritta. Con l'aiuto di un piatto l'abbiamo girata che si era dorata sulla parte di sotto. Ma Adesso... forse non è ancora cotta, quindi probabilmente va cotta um, sopra e sotto un paio di volte. Sì. dai. Chef, complimenti. Grazie, tante chef. Grazie. A, la, a lei il taglio. Il momento che tutti stiamo aspettando. Uh. Ta, zan, zan, zan, zan, zan. E si taglia anche bene fila ah. fila Aspetta, ok vai teodorino eh. di cipolla mm. <ride> chef è felice della sua creazione felicissimo o oh, creazione insomma ne saciamo ah, sono contento di questa ricetta è sopra è venuta benissimo sì. Buon appetito! Dimmi una cosa. Buone, come al solito, Ma è bene. buono o no? <ride> <ride> Perché dopo una ricetta me lo chiedo spesso. <ride> è buonissima, è buonissimo. Dopo aver passato pomeriggio a studiare, io e Jimmy adesso usciamo. Andiamo a fare un giro in centro. E poi questa sera andiamo al cinema a vedere The Circle, mi pare. Quello nuovo con Emma Watson. E quindi volevo concludere qui questo video. Vi saluto. E mi raccomando, andate a seguire Jimmy sul suo profilo Instagram perché spesso posta foto di quello che mangia. Quindi se volete risvegliare l'appetito andate a vedere le sue foto, a seguirlo, ve li impongo.